E allora ricordatevi che questa riforma, questa legge, questa legge del 48 non è un avido elenco di articoli senza nome, è il testamento spirituale di 200.000 morti. Dietro ogni articolo della Costituzione ci sono giovani, giovani come voi, caduti, caduti combattendo, giovani che hanno dato la vita. e se qualcuno vuole andare in pellegrinaggio dove è nata la Costituzione vada sulle montagne dove i partigiani sono stati assassinati vada nelle campagne dove sono stati impiccati vada nelle carceri dove sono stati torturati laddove è morto un italiano per riscattare la dignità del popolo italiano vada lì col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione grazie